Ciao a tutti, oggi prepareremo la focaccia tramezzino, il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa, gli ingredienti sono zucchero, lievito di birra fresco, latte, farina di forza e sale, diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il lievito, lo zucchero, E 100 grammi di latte. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per un minuto. 37 gradi, velocità 1. Adesso aggiungiamo la farina. il latte che è rimasto e il sale. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5. Nel frattempo abbiamo preso una tortiera con apertura a cerniera del diametro di 28-30 cm Abbiamo posizionato sul fondo un foglio di carta da forno e abbiamo unto sia il foglio di carta da forno che i laterali con del burro Il composto è pronto Adesso lo trasferiremo nella tortiera Adesso copriamo con pellicola trasparente e lasciamo lievitare per almeno un'ora. Trascorso il tempo di lievitazione adesso la spennelleremo con del latte. Adesso condiamo con un po' di sale. Mettiamo in forno preriscaldato statico a 180 gradi a cucinare per 30 minuti circa. La focaccia tramezzina è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. abbiamo rimosso la torta la focaccia tramezzino dal, dallo stampo l'abbiamo tagliata a metà adesso rimuoviamo la parte superiore e così andremo a condire la prima parte allora per condire noi utilizzeremo intanto sulla base della salsa rosa Adesso posizioneremo le foglie di lattuga. Adesso mettiamo delle fettine di mozzarella e delle fettine di pomodoro. Condiamo con sale, pepe e origano. Completiamo chiudendo con la parte superiore. La nostra focaccia tramezzino è pronta non ci resta che porzionarla e consumarla. Grazie e alla prossima ricetta.